Mosè riesce comunque a vedere del tetagramma qualcosa, non può vedere il volto, non può vedere tante cose del tetagramma, non può vedere forse nemmeno la sua gloria, però di fatto vede le spalle del tetagramma, quindi qualcosa della gloria di Dio sicuramente vedrà, con la proclamazione dei, dei, degli attributi, insomma elementi meravigliosi, addirittura, addirittura c'è un brano che viene pregato all'inizio di ogni Shabbatot dai figli di Israele ed è proprio alla fine, alla fine, alla fine della prima chiama e quindi questo è un testo conosciutissimo da tutti i figli di Israele e lo ricordiamo Shameru bene Israel Shabbat la azot le dorotam beritolam siamo al 31 capitolo dal versetto 16 in poi Beni uben bne Israel, ot ili olam fischeshet yamim sa Adonai etashamayim vaharetz uvayom shevit shabbat va inafash. Questo shabbat va inafash è importante perché si vede che dopo il riposo del sabato, fece il sabato, cessò, riposò e fece inafash nafash. Il in poi ovviamente vocalizzato così in questa espressione grammaticale però sono le stesse consonanti che compongono il termine del nefesh, cioè de... Diciamo de... Della... Della... noi potremmo tradurre della persona, dell'anima, dell'uomo, quindi sembra proprio che dopo aver creato ogni cosa, quindi uomo compreso, anche lui emette questo sospiro, un sospiro, il sospiro che di fatto indica la contemplazione del creato, questa è la prima curiosità, ma la cosa che per anni, per anni mi ha così mh, colpito quando leggevo e studiavo questo testo, lo voglio eh, così darlo anche a voi, voglio parteciparvelo, però non, non, non c'è possibilità di risolvere questa cosa, rimane un grande mistero. Un po' perché i termini sono volutamente, c'è cioè una voluta polissemia di questa, eh, sul significato di ogni singolo termine ebraico però fa capire che quando gli israeliti uscirono dall'Egitto Dio fece a loro qualcosa di grandioso e dopo il peccato del vitello d'oro che ricordiamolo nel Salmo c'è scritto che, un, che questo vitello aveva come la, la postura di un vitello, di un giovane, un giovane torello che mangia il fieno, mangia l'erba potremmo dire cosa che c'è solo nel Salmo, in nessun altro testo della, della Bibbia c'è solo lì nel Salmo, quindi lì è, è chiaro sembra un vitello però poi quando viene descritta la, questa fusione che Aronne ne permette no? dopo aver preso l'oro dei, dei, dei figli di Israele ne parla al plurale però si parla sempre anche del vitello singolare questi sono gli dei di Israele che mi hanno portato ci trasportarono fuori dall'Egitto ed è al plurale quella frase lo so che in italiano è singolare ma in ebraico è plurale poi si parla sempre comunque di un vitello qualcuno potrebbe dire dove ce n'è più di uno uno c'è sicuro d'accordo però non è tanto quello è il capitolo 33 il versetto 5 dopo che Dio comunque ehm, deve erguire attraverso Mosher Ben il popolo, dove c'è la grande intercessione, dice, cancella me, capitolo 32, il versetto 32, Misefer, cioè dal, dal libro che, katafta, che tu hai scritto, il libro, libro che Dio ha scritto, però cos'è il libro della vita? Dal libro che tu hai scritto. E Dio dice, no, cancellarlo da quel libro, chi pecca? Ecco, dopo questa reprimenda, abbiamo questo misterioso versetto. Il versetto 25, Yom Hashem el, el Moshe, e Mor el Bene Israel, e, e disse il tetagramma a Mosè: Dio figli di Israele, voi, mio popolo, avete cashà, cervice dura. Poi dice, Rega, Rega e Chad, e Bekir Bekha. Bekir Liti Ecco. Dice, se, se io salissi in mezzo a te ti sterminerei. Veat e, e, e tu, e ora, e tu, e ora. Ored Edei Echa. Questo ein Dalet Yod, che noi leggiamo Ed dice questo tuo ornamento questo, è lì il termine problematico Me alechà da sopra di te ve vedea e saprò ma e saprò che farò a te e così, versetto 6 spogliarono i figli di Israele, c'è un un verbo plurale, bene Israele, et di nuovo ed e dai loro, noi possiamo tradurre ornamenti, mear chorev del monte chorev. Ora, al di là del fatto che il chorev e il Sinai dovrebbero essere lo stesso, lo stesso monte, c'è chi dice sì, c'è chi dice no, ci sono due tradizioni dove Dio dà di fatto la legge ai figli di Israele non voglio entrare in questa vexata quest, perché i manuali sono pieni di queste, di queste interpretazioni a me interessa sapere che cos'è questo ornamento questo ornamento che Dio gli dice di togliere a Mosè e poi subito dopo il versetto dopo così si spogliarono loro, i figli di Israele cioè si tolsero, si spogliarono da questi ornamenti al plurale io ho provato a vedere anche in tutti i dizionari di ebraico e di aramaico fanno riferimento a qualcosa che abbia a che fare con la luce abbia a che fare con la luce di fulgido, di splendente Fino a quel momento lì non c'è nessun brano di Torah, in modo particolare dell'Esodo, quando si narra dell'uscita dei figli di Israele dall'Egitto, dove si possa incontrare che i figli di Israele sono stati vestiti da questo, da questo, da questo termine, da, questa, da questo ornamento, da questo vestito. Eh, alcuni traducono mantello, francamente non si capisce francamente non si capisce. Nella mistica ebraica Adamo ed Eva furono rivestiti dalla luce, perché sapete, ve l'ho già detto, che luce e pelle, or, scritto ovviamente è diverso, con l'alef, in un caso con la aine nell'altro, pur avendo lo stesso valore fonetico a livello grafico è diverso, uno vuol dire pelle e l'altro vuol dire luce. Questo riferimento a questo or ornamento richiama la luce là eravamo da Adam ed Eva, qui siamo già in, pieni, in pieno evento eh, dell'Esodo, abbiamo subito dopo il peccato, un peccato grave, il peccato quello del vitello d'oro, perdonato da Dio dopo, dopo aver fatto chiaramente fare penitenza, Mosè ha fatto fare una grande penitenza, ha frantumato l'oro, l'ha fatto bere, e, e poi vi dirò di più, perché mi è interessato questo discorso della copertura del, del mantello sostanzialmente perché Mosè vide siamo al capitolo 32 un attimino prima il versetto 25 vide Mosè il popolo che noi traduciamo era nudo e si lasciò sfrenare no? eh, che lasciò sfrenare Aronne per Ludibrio però dice fra i loro avversanti Versetto 25 finisce con questo termine, fra, fra loro avversanti. Ma versanti di chi? Cosa significa anche qui questo discorso dell'essere nudi? Non è il non è nudo successivo al fatto, per esempio, capite? Peccato originale: l'uomo era nudo, non ne prova vergogna, poi si veste con dei ktonet, delle, delle cinture fico, e il termine nudità il discorso della dell'arum è diverso, è tutto un altro termine, che anche lì non si capisce se Arum indica il nudo alla scaltrezza. Quindi qua proprio sembrerebbe che i figli di Israele si siano svestiti di qualcosa che li ha resi vulnerabili agli avversari. È successo qualche cosa? I figli di Israele. Eh, mentre Giosuè Gius diceva che eh, voce di guerra, ecco, voce di nel nell'accampamento, Mosè dice no, non è voce di grido di vittoria, ma quindi, guerra nel senso di vittoria, ma anzi è grido di sconfitta. quindi c'è una sconfitta, poi c'è la visione del vitello che lui frantuma e poi questa misteriosissima pena successiva alla colpa, quando il tetagramma siamo al, versetto, al capitolo 33, di ai figli di Israele, versetto 5: Voi siete un popolo di dura cervice. se un solo istante io camminassi no? in senso vero in mezzo a voi, li sterminerei. Togliti i tuoi ornamenti, e saprò quello che ti devo fare. Come, come apprendono questa notizia? Il popolo, versetto 4: Dice: Il popolo di questa triste notizia si rattristarono, nessuno indossò più gli ornamenti. E qui abbiamo lo stesso discorso. Nel versetto 4 c'è lo stesso discorso. Quindi di fronte a, eh, al fatto che Dio li punisce perché non va in mezzo a loro, versetto 3, io non verrò in mezzo a te per non doverti sterminare. Il popolo di questa triste notizia, si la tristò, non, dis, non, non indossarono più questi ornamenti, solo che questo termine che noi traduciamo ornamento, che ci sta. Realmente indica come un mantello di luce. E questa è la cosa strana. E questa è la, la curiosità di questo testo. Non è un ornamento, ma di che ornamento si parla? Non se n'è mai parlato di questo. Da quasi l'idea che i figli di Israele, senza che sia scritto, fossero, avessero questa dotazione. Potremmo dire questa dotazione, che nei vocabolari indica. Un mantello come se fosse un mantello di luce, e poi dopo il peccato, questo venne, venne tolto. Il dizionario dello, eh, dizionario dello Iastro, il dello Iastro, è credo uno dei, dei testi, vedete, uno dei testi più importanti per i biblisti non si può fare alcun tipo di analisi, di ricerca, se non si va a studiare questo, a consultare questo testo quando, quando, quando capitano situazioni del genere. Ecco, qui a questa pagina, pagina 1044, vedete, abbiamo i vari significati e le varie occasioni con vocalizzazioni diverse nel quale noi abbiamo questo termine che sicuramente si può tradurre legittimamente con ornamento però c'è qualcosa d'altro d'altro, c'è qualcosa perché questo è un ornamento che si deve togliere Mosè e si devono togliere anche i figli di Israele che cos'è? questo ornamento noi non lo sappiamo non sappiamo neanche quando questo ornamento sia stato posto sui figli di Israele ognuno può dire quello che vuole però questo testo è un testo misterioso, nella radice di questa parola però c'è un rimando, scusate se devo cambiare gli occhiali ma la gioventù pretende queste situazioni, indica eh, anche come maschile passing light flash dice chiaramente, Targum di Zaccaria per esempio, 14.6, eh, è un Targum non andate a vedere il testo perché è un targum, parafrasi aramaica del testo biblico, ecco cos'è il targum, eh, perché se c'è qualcosa non chiara si va a vedere la parafrasi in aramaico, e dice proprio togli il tuo ornamento, oreddeyecha mealecha sopra da te, tu dici saprò, e poi dopo è così, Pogliarono i figli di Israele i loro ornamenti, dove? Dal, dal del monte Horet. è misterioso, è misterioso, dopo il peccato loro si devono togliere questo oggetto, questo ornamento, questi ornamenti al plurale, E al singolare Mosè, l'ornamento di Mosè, che ordinamento gli ha dato? Questa è la curiosità loro si rattristano e gli viene tolto l'ornamento un ornamento che in alcuni possibili lettura dello iastro, nella colonna 1044 però si potrebbe andare a dare un'occhiata anche nel 43 però nel 1044 noi abbiamo già un po' di di luce, sembrerebbe qualcosa che abbia a che fare con un bagliore ma certo che in quegli anni lì, quei 40 anni, ne sono successe delle cose, i primi, primi mesi, diciamo, entro il primo anno hanno incontrato della gente, hanno combattuto, hanno avuto contrasti, l'ultimo mese, l'episodio che racconta il libro dei numeri, questa, queste, questi uomini del Mossad, questi 12 esploratori, vanno poi dopo eh, i primi scontri con i cananei eccetera, però poi quei 39 anni lì, Nessuno li vede, nessuno li incontra, loro sono lì perché ci sono tutte le tappe, nel libro dei numeri, 42 tappe precise. Non si riesce a mettere, si riesce a mettere i sinossi, le datazioni dei popoli circonvicini, c'è cioè uno, uno sbalzo di 400 anni, ingiustificabili. E poi questi ornamenti che vengono tolti da, dai mantelli, dal mantello o il mantello luminoso, a parte la pesca credo che ce ne sia abbastanza in questa parasha e poi ci sarebbe da dire ma a Dio piacendo lo faremo il prossimo anno questa cosa meravigliosa di questa presenza che camminava non più in mezzo a loro ma Mosè incontrava in periferia fuori dall'accampamento umano cioè nell'Oel Moed e così viene definito Mosè lo chiamò così diceva tenda dell'incontro una volta a volte viene chiamata tenda dell'alleanza, ma Mosè la chiamava tenda dell'incontro perché lì si incontrava eh, il tetagramma con lui, il Malach Hashem, non Malach Le Hashem, Malach Hashem, e con i figli di Israele che andavano a consultare l'Eterno dentro Moel con il sacerdozio già istituito. Sono pagine misteriose. Tutte le volte che si legge l'esodo si rimane a bocca aperta. Vi ringrazio, vi prego se vi piace di mettere un like. E di far girare il video, di iscrivermi, l'iscrizione ovviamente se vi iscrivete è assolutamente gratis e sono attualmente ancora sospesi gli abbonamenti dalla piattaforma e per ragioni tecniche hanno deciso così, noi ci adeguiamo, se volete comunque continuare a seguire i nostri corsi anche nei livelli eh, in altri corsi non dovete far altro che andare a, su Terre della Bibbia, digitare, vedere i corsi che, specialmente quello su Profezia apocalittica e tutti gli altri corsi tramite terra della Bibbia, qui sotto abbiamo il riferimento della, della mail e poter continuare anche approfondimento ovviamente sulla piattaforma, sul blog, perché noi non abbiamo i blog, già facciamo fatica a tenere dietro al canale, figuriamoci, mettiamo a fare il blog, non riusciamo, c'è tanta gente molto più brava di noi che riesce a far fare queste cose, vi saluto e vi ringrazio e alla prossima curiosità con Teologia 1, grazie.